Allora ragazzi siamo arrivati alla fine di questo corso, spero veramente con tutto il cuore che possa esservi utile eh, ora e in futuro per acquisire nuove, nuove informazioni, nuove eh, eh, idee e nuove possibilità per le vostre improvvisazioni, composizioni e quant'altro. Lo scopo appunto di questo corso era eh, riuscire a mettervi in condizione di eh, saper mettere in pratica tutti gli argomenti che abbiamo visto insieme, quindi eh, prendetevi il vostro tempo, eh, non abbiate furia di passare da un argomento all'altro e cercate di fare i vostri gli argomenti uno per volta e finché non l'avete interiorizzato perfettamente eh, magari evitate di, di passare oltre, questo è un consiglio che vi do perché io sono uno di quelli che invece vuole capire tutto e subito e eh, a volte è, è, questo mi ha creato non pochi problemi nella musica. Eh, un altro grandissimo consiglio che vi do è quello di, soprattutto per quanto riguarda questo argomento così spinoso, così delicato come sono i modi, eh, come dicevo il consiglio più grande eh, che vi do veramente, mh, non perché io sia chissà chi, ma perché la mia esperienza eh, i miei studi mi hanno fatto capire che è la cosa più importante, ovvero analizzate, trascrivete, eh, so che a volte non è, non è proprio simpatico eh, la trascrizione, è una delle cose forse un po' più noiose, però vi assicuro che io ad esempio quando ho iniziato questo percorso di trascrizioni, fatto da, da, da giaco a, alla musica pop, rock, fino ad arrivare poi finalmente all'analisi e alla trascrizione eh, di brani musica classica. Questo mi ha aperto un nuovo mondo, delle nuove conoscenze e, e in realtà mi ha fatto capire che eh, la musica classica e tutte le sue regole armoniche in realtà non sono così distanti da, dall'armonia che conosciamo adesso, l'armonia moderna. Ci eh, sono grandi compositori, primis il mio preferito Bach, se eh, se ne fischiava delle regole armoniche e alcune composizioni eh, sembrano fatte veramente ieri. Quindi eh, magari partite da brani, da brani pezzi, dalle composizioni più famosi come può essere il clavicembalo ben temporane. temperato, l'aria sulla quarta corda, le suite per il gioco, fino ad arrivare poi, magari, se vi appassiona all'ascolto, all'analisi alla trascrizione dei, dei brani più complessi. E per quanto riguarda anche la musica pop, un giochino simpatico, ecco, vi lascio con questo. <ride> questa idea che mi è venuta a mettere oggi è quello di prendere dei brani eh, molto semplici con eh, tirate giù gli accordi e la melodia ad esempio se volete capire eh, perché un brano è stato scritto in modo, diciamo, in eh, modo dorico anziché nel, modo, nel, nel minore naturale, nell'eolio come abbiamo visto eh, prendete eh, più o meno <ride> il 90 dei brani musica pop eh, scritti in tonalità minore. però Oggi mi è venuto un simpatico, mi eh, è venuto a mettere un brano tra l'altro molto bello, funk, di, eh, di Dust Punk, Get Lying. Eh, ho tirato giù gli accordi alla fine sono quattro, non è niente di, eh, di difficile e ho cercato di, di, di, di capire come mai questo brano è stato scritto con gli accordi, eh, diciamo, della tonalità di La maggiore, ovvero il Si dorico. Quindi mettiamo in chiave i tre, eh, i tre diesis del de La maggiore, e effettivamente eh, la melodia, come la successione armonica, torna tutto perché abbiamo eh, Si minore, si minore settima, Re maggiore, Fa diesis minore settima. Fa più o meno il ritornello più o meno fa così se eh, fate questo giochino di pensare invece in modo eolio, dovreste mettere in chiave eh, le, le, le, le diesis, <ride> i diesis, le alterazioni di re maggiore, che eolio è sesto diremmo di re si sì, e olio il sesto di re. E mi verrebbe questi accordi qui si minore, ok? Lo considero come primo grado o pensando il re maggiore il sesto. Primo re maggiore. Terzo fa diesis minore settima. E poi avrei il mi minore perché se siamo il re il sol diesis del mi maggiore non ce lo avrei, quindi vedrebbe questo Mi minore alla fine. La melodia uguale quando fa eh, il passaggio quindi, qui suona sol diesis e richiude. La frase su sol dietro se fosse stata scritta ovviamente no, perché non cioè, perderebbe senso in eolio, vedrebbe una cosa di questo genere sono naturale faccio sentire così al volo proprio una base Ora ve la metto in uh, e olio. Adesso ve la metto in olio. Minore naturale. Sentite che ci vuole veramente poco a capire, eh, ovviamente qui si parte proprio dal semplice, a capire come mai, soprattutto nelle tonalità minori, si sceglie un modo piuttosto che un altro. Qui si serviva ovviamente il quarto grado maggiore, la eh, risoluzione a quarto primo, eh, ovviamente nel, nel modo eolio. Non, non ce l'abbiamo, quindi è stata proprio creata tutta la struttura armonica in, in dorico, ecco, se Ma ci sono un miliardo veramente di brani, eh, anche impressioni di Settembre stessa, se, se la pensate in dorico. Mi minore, Re maggiore, La maggiore, Mi minore. Se fosse stata in uh, minore naturale, stesso, stesso ragionamento, Mi minore, Re maggiore, Sol minore e eh, la minore scusa. E anche il tema perderebbe completamente significato. eccetera eccetera quindi eh, partite da roba così molto semplice cercate di capire appunto questa cosa qui che forse è il modo migliore per, per chiarire finalmente le idee su, sui modi e, e sulle scale con tutti gli esercizi che abbiamo visto quindi io eh, vi ringrazio per avermi dato fiducia per aver acquistato questo corso e rimango a completa disposizione eh, sia per quanto riguarda appunto le, le, diciamo le varie lezioni di, di, di questo corso, sia per quanto riguarda eh, chi volesse tutti i miei libri didattici e raccolte di trascrizioni. Come quella dei de, de brani pastors quella di queen eh, eccetera eccetera e eh, se vi va iscrivetevi al mio canale youtube dove comunque continuerò a fare eh, delle lezioni online gratuite eh, e via via che farò altri corsi eh, almeno sarete sarete avvisati se mai ne voleste comprare altri. Eh, ti ringrazio, è stato veramente un percorso divertente, spero anche per voi, ci vediamo prossimamente.